A special dedication for ambush Yamumo Cham Records, right? La Canada presente Si 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, mi chiamo Franco Luca, sono maker, arrivo dall'Italia e sono qui per la Spandavis e in questo momento piacevolmente mi trovo in questo splendido club, La Calada, che ritengo il top in Barcellona e fra i capi social club che ci sono. Allora, come com'è conosciuta La Calada e che ne pensi? La Calada, ho avuto la fortuna di vedere le origini e conoscendo uno... E dei soci fondatori, e il grandissimo Bobby Calada con The Grover e quindi un pezzo di cuore e, e lì ho avuto la fortuna di poter vedere il tutto, il nascere e vedere questo bellissimo sogno diventare in realtà, una gran bella realtà per tutti quanti. Ammettendo che non ho potuto vedere la realtà americana conoscendo quella olandese e quella spagnola e ritengo che i coffee shop all'inizio pensavo che potessero essere solo una buona cosa per un commercio il social club ritengo che abbia qualcosa in più che fa sì che si controlli chi circoli dentro questi club e fa sì che per esempio ci si possa trovare tutti in armonia eccetera eccetera non eh, che ci Beh. si trovi il bebazzato eccetera eccetera mm -hmm. sì, cioè, sì, sì. Perfetto, e, secondo te il cannabis dovrebbe essere libero o regolato? Da sempre io penso che dovrebbe esserci un'autoproduzione con una consapevolezza sempre di che cos'è che stiamo facendo, e perché educare è sempre meglio che pervenire e la regolamentazione è comunque un limite, forse al libero ambito. Quindi Gaggia Free, io, io. Yes. Yes. E dici un po' il, il tuo business, di che cosa si tratta? Io ho la fortuna eh, di essere un estimatore innanzitutto delle materie materia e andando in giro per il mondo ho iniziato a fumare in vari strumenti. Ovviamente la passione ha fatto sì che mi portasse a trovare lo strumento più adatto alle mie esigenze, sino ad arrivare a pezzi. Esempio così, come Cilu, che sono delle pipe verticali in stile orientale, ma fatti e prodotti da noi. Da noi, cioè io e la mia compagna. E la tua compagna chi è? E' Barbara Sicca, che è la più grande, per me, smart smartatrice e artista del colore, dove lei pone il colore sulle tele che io le propongo. Perfetto. E hai uno strain, una varietà preferita? A me piacciono, piacciono molti Strange ormai ne vengono fuori molti. Sicuramente la Cisa ha quel, quel carattere in più che ha parezzo. apparezzo, apparezzo. Apprezzi, di più. Di più. E Hai una metodologia tua precisa di coltivare o un pochino generale? O... Diciamo che quando ho avuto la possibilità di avere il pollice verde e mi sono dedicato all'organico, eh, al più naturale possibile. Uh, qual è la, il tuo modo preferito di estrarre la rete? L'isolator ritengo che sia una maniera molto naturale per conservare eh, tutta la fragranza e eh, per eh, i gusti della ricerca che voglio personalmente. Quindi io, è appunto l'isolator senza disegnare rosin e altre stazioni che hanno processi eccellenti. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, ragazzi, grazie, grazie, siete Grazie, grazie, grazie. sei tentato. Ciao a tutti. Mm. Yes. Ganja buona, ganja santa, voy alla calada cada dia para provarla. Qual è la ganja che manda? Levantame le mano se ti gusta fumarla. Ganja buona, ganja santa, voy alla calada cada dia para provarla. Qual è la ganja che manda? Levantami la mano se ti gusta fumarla. Santi subito a quelli che mi è piace di fumarla. Sanzi... Quelli che gli piace a coltivalla Senti subito a quelli che gli piace derollalla Non capisco come e perché bisogna spacciarla. Ogni giorno a Barcellona tappa fissa alla calata. Critica alle scanche o tutta la serata Qualcosa di Mattia fuma a toda la E ogni giorno prego che sia così pure in Italia Brr, Con con ambusce fumo erbabona Brrr, c'ho la calada solo erbabona Brrr, Barcellona fumo erbabona Gangia garantita dal controllo valida Brr, Con con ambusce fumo erbabona